Puede estar el domingo. Y también este domingo compartir los símbolos del pan y vino. Oggi in tutto il mondo si festeggia la Pasqua. Hoy en todo el mundo se celebra la Pascua. E la Pasqua è probabilmente la festa più importante per i cristiani. Y la Pascua probablemente es la fiesta más importante para los cristianos. Molti pensano che la festa più importante sia il Natale, che rappresenta la nascita di Gesù. Molti credono che la festa più importante sia la Navità, che rappresenta il nascimento di Gesù. Però in realtà il momento più importante è la Pasqua. Però realmente il momento più importante è la Pasqua. Perché rappresenta un cambiamento che c'è stato nell'area spirituale, nell'area naturale. Perché rappresenta un cambio che aveva nell'area materiale e spirituale. E quello che è scritto nell'Antico Testamento è una figura di quello che succede nel Nuovo. E lo que está en Testamento è una figura de que quello che sta nel Nuovo. E lo che simbolizza la Pasqua. Oggi ha anche un, simbolo, un, simbolo, un significato molto profondo per le nostre vite. Perché anche noi siamo in un tempo di passaggio. Questo è un tempo in cui la chiesa è in un tempo di passaggio. È un la in un tempo di passaggio. Sta arrivando un tempo nuovo. un tempo nuovo. Un tempo in cui lo Spirito Santo soffierà. Un tempo in cui lo Spirito Santo va a sopporrare. E darà vita. E va a dar vita. Sarà un tempo in cui lo Spirito Santo regnerà. Sarà un tempo in cui lo Spirito Santo va a reinare, In cui la Chiesa dovrà diventare un esercito potente. Un tempo in cui la Iglesia tendrà che essere un esercito poderoso. Oggi ci guardiamo attorno e sembra tutto morto. Ahora nos bueno, miramos alrededor y parece que está todo muerto. A veces parece que con los hermanos están así, cuando me dicen que están muertos. A veces hablas con los hermanos y están así, muertos. Trisis. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Sí, aleluya, gloria a Dios. Pero hay un pasaje, hay un cambio. Hay un pasaje, un cambio. Es un cambio que llevará vida. Es un cambio que va a llevar vida. Es una vida abundante, Jesús. Vogliamo leggere Ezechiele, capitolo 37? Ezechiel, capitolo 37, dal verso 1 al verso 14. 1 al 14. Mm. La mano del Signore vino sobre mí, y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. <coughs> me hizo pasearme entre ellos, y pude observar que había muchísimos huesos en el valle, huesos en que estaban completamente secos, y me dijo... Hijo de hombre, ¿podrás revivir estos huesos? Y yo le contesté, Señor Omnipotente, tú lo sabes. Entonces me dijo, me dijo, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor Omnipotente a estos huesos. Yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que les salga carne y los cubriré de piel. Les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Tal y como el Señor me lo había mandado, profeticé, y mientras profetizaba, se escuchó un ruido que sacudió la tierra, y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé, y vi que en ellos aparecían tendones, y le salía carne y se recobrían de piel, pero no tenían vida. Entonces el Señor me dijo, «Profetiza, hijo de hombre, conjura el aliento de vida y dile, esto ordena el Señor, omnipotente». «Vende los cuatro vientos y dales vida a estos huesos muertos para que revivan». Yo profeticé, tal como el Señor me lo había ordenado, y el aliento de vida entró en ellos. Entonces, los huesos revivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. Luego me dijo, «Hijo de hombre, estos huesos son del pueblo de Israel. Ellos andan diciendo, «Nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos». Por esto, profetiza y adviérteles que así es el Señor Omnipotente. Pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas. Te haré regresar a la tierra de Israel. Y cuando haya abierto tus tumbas y te hayas sacado de ahí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré en ti mi aliento de vida y volverás a vivir. Y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré. Lo afirma el Señor. Versetti molto conosciuti, muy versetti delle ossa secche che diventano un esercito potente, versículos degli de uh, huesos secchi che si se vuolano un esercito poderoso. E quando noi studiamo um, eh, la sicurezza, e la soprattutto se avete a che fare con i vigili del fuoco e con realtà del genere, soprattutto se eh, conoscesse a bombero o questo tipo di gente. Si parla spesso di quali sono le cause che generano un incendio. Si parla molto di quali sono le cause di un incendio. Ce ne sono tante. Hay Però due cose importanti. Però hai importanti. Ci deve essere qualcosa di molto secco. Tiene avere qualcosa molto seco. Ci deve essere un fuoco che si accende. Tiene avere un fuoco che si enciende. E poi ci deve essere un vento che soffia. E poi un vento che sopla. Quando voi vedete il periodo in cui ci sono tanti incendi tanti incendi Quando vedete il periodo in cui ci molti incendi E perché non piove parecchio, Perché già molto tempo si piove Inizia a soffiare il vento Empieza a sofflare il vento E, e c'è sempre qualcuno che ha un, fiamme, un fiammifero, una sigaretta, qualche fuoco E lo lascia dove sta la roba sempre sempre che tiene, per esempio, un sigarillo o una piccola llama e la tira. E noi stiamo vivendo un tempo in cui ci sono tutte le caratteristiche per un grande incendio Estamos viviendo un tiempo en que tutte todas las características para un gran incendio. Estamos en una fase de pasaje. Siamo in una fase di passaggio. Cuando tú guardas en giro, ves que hay una secchezza enorme en la casa. Cuando tú ves alrededor, ves que hay una sequía enorme en la iglesia. Senti las predicaciones y son predicaciones secas. Senti las predicaciones son secas. Pares con los hermanos y ves que están secos y no tienen una vida espiritual. Viven una, una vida llena de pecado. Viven una vida llena de pecado. Vienen a la iglesia y, addirittura, no, y no sienten ni el peso del pecado que están viviendo. Ieri con la familia a hacer una passeggiata al parco della cabecera. Ayer estábamos con la famiglia nel parco della cabecera. Molto molto bello, abbiamo fatto anche un giro con il pedalò. Un luogo molto lindo, también hicimos una, dimos una vuelta nel barco con pedales. Eh, ed era bello perché eh, era tanto tempo che non andavo sul pedalò. Era molto tempo che non andavo al pedalò. E questa volta è stato molto più rilassante dell'ultima. Però questa volta è molto più rilassante dell'ultima. E lui dice: Perché? Dice: Perché? E perché l'ultima volta avevo circa 15 anni. Perché l'ultima volta 15 anni. E stavamo avanti a pedalare. E stavo io davanti a guidare, a maneggiare. Adesso invece stavo dietro. Ora stavo dietro. E mi stavo ponendo il passaggio. E mi <risos> stavo guidando <risos> il passaggio. E noi stavamo a <risos> a provare <risos> <trabajar. risos> Però la, la cosa interessante... Però la interessante e che mentre stavamo lì mia figlia mi dice una cosa che mentre stavamo allì, mi hija mi dice, algo. dice lo sai una cosa dice sabes algo a chi con noi stavano parlando ah no. al lado di noi stavano parlando E stavano parlando di un sacco di problemi nella chiesa e stavano parlando di molti problemi nella iglesia erano dei fratelli di qualche chiesa che io non conoscevo erano <risa> hermanos <risa> di una chiesa che non conoscevo erano parecchi fratelli erano bastanti fratelli e tutti stavano parlando di questo problema di quest'altro, di quest'altro, di quest'altro Y todos estaban hablando de tal problema, de tal problema, de los pastores y todo. Y yo la verdad dije, ¿cómo es posible? Y estaba bien, pero ¿cómo es posible? Bueno, había dos, de... dos grupos. ¿Dos no. grupos? Uno a la derecha y uno a la izquierda. Un grupo de una parte hablaba mal de algunos y un grupo de otra parte hablaba de otros. Entonces teníamos un grupo a la izquierda que hablaba mal de algunos y otro a la derecha que hablaba mal de otros. Era un montón de gente. E io dicevo, quando lei mi raccontava questa cosa... E quando io mi stavo raccontando questo... Io dicevo, come è possibile? Io dico, però come è possibile? Una giornata così bella. Un dia tan lindo. C'è il sole. Hai il sole. Stiamo uh, disfruttando di questo bellissimo passaggio sul pedalò. Stiamo disfruttando di questo hermoso viaggio nel pedalò. Però intorno a noi c'è tanta gente che sta secca. Però all'interno di noi c'è molta gente che sta secca gente che vorrebbe bere ma non trova acqua gente che beber, pero no agua. e questo purtroppo non è una situazione di una chiesa no la de una iglesia. purtroppo è la situazione della maggior parte delle chiesi de de dove il peccato viene tollerato es dove c'è tanta e tanta ipocrisia c'è abuso di potere c'è, ci sono scandali anche a livello della leadership Hay scandalo hasta a livello de líderes e tal. Vedi persone che ser dovrebbero essere a Persone dovrebbero discoteca. Las discotecas. O, las personas del o vivir como la gente del mundo. Sin volstinare anche il problema se questa cosa sia un uh, peccato o no. si esa pensare cosa es un pecado o no. Queste cose personalmente mi fanno stare molto male. personalmente queste cose che in giro le ossa sono secche. Perché vedo che alrededor le uosi stanno secchi. Però oggi Dio ci sta dicendo una cosa. Però oggi Dio ci sta dicendo qualcosa. Che stiamo in un tempo di passaggio. Estamos en un tipo de Dal tiempo de las de secche Del tiempo de los huesos secos. Ad un tiempo de un gran esercito potente. A un tiempo de un gran esercito poderoso. Y esta, es y esta Pascua es muy profética. Porque está a representar. Quello que está sucediendo. A nivel espiritual. Porque representa lo que está pasando. A nivel espiritual. Porque estamos pasando. Da una, una temporada de secchez. Ad una temporada de gloria. A una, a una temporada de gloria. Quando c'è secchezza, quando hai secchezza e c'è anche un piccolo fuoco acceso. E hai stata un piccolo fuoco incendio. E il vento inizia a soffiare. E il vento empieza a soplare. È lì che si genera un grande hay un gran incendio. La situazione è secca. La situazione sta secca. Noi siamo un piccolo fuoco che sta bruciando. Noi sea, siamo un piccolo fuoco che sta bruciando. E ci sono tante persone che stanno come un piccolo fuoco lì bruciando, cercando di fare la volontà di Dio. E ci sono persone con un piccolo fuoco tratando di fare la volontà di Dio. Ma Dio oggi ci sta dicendo che succederà qualcosa di particolare. Però Dio solo ci sta dicendo che va a passare qualcosa particolare. Che il vento inizierà a soffiare. Che il vento inizierà a soplare. Amè. No. Certo, certo, no, ma fuori. che forte. Ma forte. Lo spirito soffierà e spirito va a soplar. E la situazione inizierà ad essere totalmente differente. La situazione va a essere totalmente differente. Perché questi fuochi piccolini, perché inizieranno ad incendiare e trasermarde tutto quello che sta intorno. Tutto che sta alrededor. E sarà qualcosa di straordinario, y sarà algo incredibile. Questo è quello che Dio ci sta dicendo oggi: es viene un tempo nuovo, viene un, nuevo viene un momento di cambiamento, viene un tempo di cambio. Quindi, non guardare le ossa che sono intorno a te, Así que no non guardare la piccola fiammella che magari può essere Non mi la piccola llama che chissà servis Perché molte volte diciamo, signore, noi siamo piccoli, che possiamo fare? Perché a volte diciamo, signore, però noi siamo piccoli, che possiamo fare? Un piccolo fuocarellino, che cosa può cambiare? Che può essere una piccola llama? Ma quando lo Spirito Santo soffia Però quando lo Spirito sopla Può succedere un incendio Può succedere un incendio Dio ha bisogno di, un piccolo, di una piccola fiammella per generare un incendio e quella piccola fiammella vogliamo essere noi oggi e essere questa piccola Amen. viviamo in un tempo di passaggio in tempo viviamo in un tempo di cambiamento in un tempo cambio. perché è così importante che lo Spirito Santo deve soffiare? perché è così importante che lo Spirito Santo soffle? La Chiesa è arrivata a pensare di non avere più bisogno dello Spirito Santo. La è arrivata a pensare che no necessita Spirito Santo. Viviamo in un tempo di metodi, di strategie, di marketing nella Chiesa. Viviamo in un tipo di metodi, di strategie, di marketing nella Chiesa. Però questo fa solo sì che le ossa aumentano, ma che sono sempre ossa. Però questo fa sì che i huesos aumentino, ma continuano a essere Con la strategia umana, con il marketing, tu puoi far entrare gente nella Chiesa. La estrategia humana puede hacer que entre gente en la iglesia. Pero no può cambiar los corazones de la gente. Un día mi trovai a parlare con un pastore. hablando con un pastor. C'erano le delle sorelle che cantavano tenían mini E una che la mini pastore niente, però un pochettino più di pastor bueno, no quiero juzgar ni nada, pero e il professore dice no, noi lo facciamo per attirare i giovani. No, no, solo lo facciamo per attrarre i giovani. E dico sì, sí, però che razza di giovani attiri? Sì, sí, sì, sí, però che uh, tipo di giovani attrai? Quelli che cercano Dio? Quelli che cercano Dio? O quelli che cercano le cosce? Quelli che cercano le pierne? Abbiamo sostituito lo Spirito Santo a metodi umani. Mucho reemplazado el Espíritu Santo con métodos humanos. Ah, hermano, ¿no estás bien? Hola, hermano, ¿no estás bien? Conozco un ótimo médico que te puede ayudar. Conozco un buen médico que te puede ayudar. Pero no es el médico de los médicos. No es el médico de los médicos. Es fulano de los fulanos. Es fulano de los fulanos grazie a Dio per i medici grazie a Dio per los medici ma noi abbiamo il medico dei medici ma abbiamo il medico dei medici che non ha bisogno di fare un'operazione umana che non ha bisogno di fare un'operazione non ha bisogno di anestesia, di busti, di tagliare non ha bisogno di anestesia o di un bisturi o di cortare ma attraverso la potenza dello Spirito Santo Sino che attraverso il potere dello Spirito Santo i tumori spariscono los i tumori desaparegono i matrimoni si riconciliano i matrimoni si riconciliano le persone sulla sede rotelle si alzano e corrono la gente si riega e si, si levanta Uh -huh. corre. i cieli iniziano a vedere lo sigo si iniziano a vedere i soldi iniziano a parlare lo so No. No, no, no, no, no. Y los c'è empiezan a escuchar. Los a parlare. El hablar. Il Vangelo viene annunciato ai El Evangelio se anuncia a los pobres. Questo es que Eso es lo que creemos. Questo è quello che que noi viviamo. Eso es lo que vivimos. y questo è quello che que molta gente sta aspettando. Eso es lo que mucha gente está esperando. Ma non potrà mai se non vento. Pero nunca va a pasar si no sopla el viento. Non è attraverso metodi umani. métodos humanos. Sapete cuando Gesù guarì un cieco? Entonces cuando Jesús sanó a un ciego... Los fariseos se reunieron en a este ciego. Los fariseos rodearon a este ciego. Espérenos, ¿cómo es sucedió? ¿Cómo te abrió el ojo? Espérenos, ¿cómo pasó? ¿Cómo te abrió el ojo? No, él me dijo que tenía que tomar el fango, que lo había puesto en los ojos. No, él me tomó el barro, me lo puso en los ojos. Y luego dijo, vete a lavarte en la piscina. Y dijo, ve a limpiarte la piscina. Ah, questo è il metodo che ho usato. Dice: mm, Questo è il metodo che ho usato. Raccontamelo meglio, fammi capire i dettagli. Fuori, eh, entender los dettagli. Cioè, loro volevano capire cosa era successo. Io, scriviamo, che aveva passato. Perché pensavano perché, che se anche loro prendevano il fango. Perché pensavano che sì, tam E también tomavano il barro e lo mettevano sugli occhi. Y lo en los ojos, e mandavano la gente a lavare stessa, allo stesso posto. E mandavano la gente a, la a, la a nel mismo sitio. Sarebbe successa la stessa cosa. se passato lo mismo. Però una brutta notizia. Però tengo una mala notizia. Non funziona. Non funziona. Perché non si tratta di metodo. Perché non è un metodo. Si tratta del potere di Dio. C'è ah. il potere di Dio. E una volta Gesù imponeva mano. Dio se imponiva. Ah, Gesù non aveva si imponiva la mano. Una volta Gesù gli metteva il fango. Otra vez gli puso il barro. Un'altra volta gli disse caccia fuori la lingua. Una volta le dico, salga la lingua. Gesù <ride> sputò sulla è... lingua di un muto. Gesù? e scoppio in la lingua di un mudo non aveva un metodo no no non aveva una strategia non aveva una strategia ah fai così e verranno tutte persone ah haci e verano uh, esas persone sapete oggi si fanno seminari di igle e crescimiento e cre seminari di igle crescimento. impara come far crescere la tua chiesa aprende come far crescere la tua chiesa metodi umani metodos humanos per reini umani. Para reinos humanos che cosa stiamo producendo? Stiamo producendo valli di ossa secche. Uh, valle di uessi secchi. E l'unica cosa che facciamo è tirare altre ossa nella stessa valle. E l'unica che facciamo è attraverso molti uossi secche nel valle. Quello che invece Dio vuole fare non è fare una valle di tante, di tante ossa. Non è fare un valle di tanti ossi. Ma prendere le ossa che sono secche. Sono trovare le ues secche. E farle diventare vive. E stiano vive quello che Dio vuole fare nella tua vita tua vita non è farti arrivare in una chiesa molto bella in cui c'è tanta bella musica e ti puoi mettere a divertire non è che arrivi in una chiesa molto linda dove c'è molta musica che ti puoi divertire che puoi avere tanti amici puoi avere molti amici mangiare tutti quanti insieme e tutti insieme e poi quando dormi a casa continui a essere triste con i tuoi problemi quando volvi a casa segui estando triste con i tuoi problemi quello che Dio vuole è darti vita e vita in abbondanza. Quello che Dio vuole che tengas vita e vita in abbondanza. E es che que tu entri con la depressione nella Chiesa. Es que con la ma che esci, piena di gioia, di pace. salgas con gozo e con Che entri con una sedia a rotelle, che entri con siglia di ruote. Ed esci portandoti la sedia sulle spalle, saltando e cantando. Che con la sedia con le sombra, saltando e cantando. Perché Gesù ti ha guarito. Perché Gesù ti sanò. Un giorno ci fu un pastore. Mi fece, mi fece eh, proprio ridere. Un diario un pastore che mi dà un sorriso. Era un carissimo amico. Era un amico. Oggi purtroppo non c'è più. Oggi. E lui disse: noi dobbiamo fare una cosa. Io dico: Dobbiamo mettere eh, delle persone durante i culti. Dobbiamo dire persone durante i culti. Che hanno i linguaggi per i sordi. Che hanno il linguaggio per i sordi. E lui lo diceva con una buona intenzione. Dice, una dice perché se vengono persone sorde. Dice, si sordas, non possono ascoltare la predicazione della parola. No la de la e quindi c'era il pastore nella chiesa. Pastor la e c'era il quella persona che faceva tutte le mosse, sapete, vedete. E so persona al lato che tutti i los sordos. Che disse? Guarda, ha avuto veramente una muy buena idea. Io mi immagino i tempi di Gesù. Mi immagino predicando. predicando. y al lado Pedro l'apostolo Pietro facendo i segni per sordos se entendieran. Però mi pare che nella Bibbia leggo qualcosa di diverso. Que la algo che non è che andavano lì e c'era chi faceva i segni. ma andavano lì i sordi e iniziavano a sentire. Que los ahí y a Il fatto che noi dobbiamo mettere delle persone che fanno i segni per i sordi che pongamos a i segni per i sordi. Ci deve iniziare a far capire che ci sta qualcosa che non va. Tiene que entender de que, algo que, no está bien. que estamos encontrando soluciones humanas a problemas espirituales cuando la única solución que Dios nos, ha que Dios nos dio es, lo es el Espíritu Santo. Non è tempo di fare i linguaggi dei sordi. È, il linguaggio per sordi. è tempo di imponere le mani affinché i sordi sentano. È sordi si... Non è tempo di avere una lista con tutti i bravi medici della città per consigliare i fratelli malati. È tempo di avere una lista con tutti i bravi medici della città per consigliare ai fratelli malati. È tempo di imporre le mani agli infermi e farli camminare nel nome di Gesù. No, no. È tempo di imporre le mani agli infermi e sanarli nel nome di Gesù. Però questo può avvenire solo se lo Spirito Santo soffia. Questo solo può passare se lo Spirito Santo sta Perché? Solo se lo Spirito Santo soffia. E perché passa solo se lo Spirito Santo soffia? Genesi al capitolo 1, versetto 2. Eh, Genesi capitolo 1, versicolo 2 dice così. Ah, dice. Uno, La terra era un caos totale, Las siniebla scura il abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Al inicio de la, de la historia de la humanidad, C'era un caos enorme. C'era el vuoto. El vacío. C'eran la tenebre. las tenebres. Pero después succede una cosa especial. Che lo Spirito si inizia a muovere. Che a e Dio inizia a mettere ordine dove c'è disordine. Mette luce dove ci sta oscurità. mette forma dove non c'è forma. Perché quando arriva lo Spirito Santo, e spirito Santo le cose cambiano. cambiano. E quando lo Spirito Santo arriva nella vita di una persona, Santo llega alla di una persona lui riempie quella persona. E viene a dove c'è il vuoto inizia a esserci il pieno Donde hay il vasio, empieza a llenarse. dove ci sono le tenebre inizia a risplendere la luce, Donde hay tenibli, empieza a resplandecer la luce. dove c'è disordine Dio inizia a mettere ordine, Donde hay a poner ordine. e vite che sono senza forma iniziano a prendere forma, e vidas son, forma, a tener forma. la pastora parlava di pecore che erano sperdute la pastora parlava di uh, uh, perdidas. però con Gesù iniziano ad avere una strada Pero con Gesù a tenere e noi con lo Spirito Santo le persone iniziano ad avere una strada. E con lo Spirito Santo la gente inizia a avere un cammino. Ma non per cambiare religione. Però non per cambiare religione. solo per cambiare la vita. Sino per cambiare la vita. Perché dove ci sta il buio possa risplendere la luce. Perché dove c'è la sinibra possa risplandesc. Lui vuole darci vita e vita abbondante. in abbondanza. Nel capitolo 2 di Genesi, al versetto 7. Dice così: así dice, Y Dios el, Señor... ¿El okay. y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz al hito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Dios había creado el huevo, Dios había, creado el hombre. había preso la tierra, había tomado la tierra, y había hecho el bambolotto. y había hecho el muñequito, y no le mandaba nulla. Estaba ahí, no le faltaba nada. Aveva las brazos. Tenía brazos. Aveva las piernas. Aveva los cabellos. Tenía los pelos. Aveva la cabeza. Tenía la testa, testa, cabeza. Aveva il... todo. Ya tenía todo. Pero era muerto. estaba muerto. Y hoy hay muchas personas. Y hay muchas personas. Que dicen que di están vivas. Que dicen que están vivas. Pero son muertos. Están muertos. Hán una familia. Tienen una familia. Han una casa. Tienen una casa. Han el trabajo. Tienen el trabajo. Hanno magari i soldi, hanno tutto, todo. però quando vanno a dormire van a dormir, dentro sono vuoti Por dentro están e ci sono tanti cristiani y che si, si sentono oggi vuoti que hoy se e quello che ti manca non è una nuova religione, lo que le una quello che ti manca non è stare un'ora in un concerto cristiano gridando e danzando lo che gli hace falta non è stare una ora in un concerto cristiano bailando e cantando oppure mangiando tutti quanti insieme o comendo tutti quello che gli manca è che qualcosa nasca dentro lo che gli hace falta è che qualcosa le nasca dentro gli manca lo spirito santo le falta lo spirito santo è quello che dà la vita è questo che dà la vita perché Gesù disse che noi dobbiamo nascere di acqua e di spirito. Dijo que tenemos que nacer de agua y espíritu. Dobbiamo nascere di nuovo dall'alto. Se non avviene questa rinascita spirituale, spirituale dentro di noi, continueremo ad essere ossa secche. Però questa nascita spirituale, Pero ese spirituale avviene soltanto se lo spirito Santo, sì. Solo se spirito Santo vive dentro di noi. Quando Adamo ricevette il soffio di Dio, un'anima vivente un'anima vivente prima era un'anima morta era un alma ma divenne un'anima vivente se un alma viva. e se tu vuoi sentirti vivo, y si quieres vivo non devi andarti a drogare a ubriacare o a fare festa perché no que questo ti lascerà più vuoto di prima perché questo ti va a dejar más vacío que antes. se tu vuoi sentirti vivo, vivo hai bisogno che lo Spirito Santo soffi dentro di te Dentro e viene un tempo in cui la Chiesa deve passare. Viene un tempo in cui la Chiesa deve passare. Dalle ossa secche, de los secos, da persone spente, apagadas, da persone vuote, vazias, a un esercito potente di guerrieri. un poderoso de Fonti di acqua viva. Di agua viva. Che hanno la, viva dentro, la vita dentro di loro. La vida dentro di ellos, e portano la vita a tutti quelli che incontrano. E chi vanno la vita a tutti quelli che incontrano. Amen. Amen. Siamo pronti ad essere questa piccola fiammella oggi? Siamo listos per essere questa piccola llama oggi. Per poter incendiare veramente la vita degli altri? Per incendiare realmente la vita degli altri. C'è bisogno di un cambiamento. Se un cambio. In numeri 11 la Bibbia ci parla di una cosa. Non, mi okay. non lo voglio dire. Ok. In, vale, numer in numero 11 la Bibbia parla di largo. Che erano nel deserto il popolo di Israele? Che il popolo stava nel deserto. E quindi si lamentano, vogliamo carne, vogliamo carne, vogliamo carne. E stanno qui che andando se vogliamo carne, vogliamo carne e tal. E all'improvviso soffia un vento. E di repente sopla un vento. <susurra> <susurra> <susurra> e arrivano delle de quattie. Bueno, un cellino, un cellino. Llegan pajaritos. <susurra> <¿Cómo>? <susurra> Aves. Aves. 50 centimetri di altezza 50 centimetri di altura per un chilometro di raggio tutto intorno a loro dove erano con un raggio di un chilometro al redor di loro non era sopravvivenza non era sopravvivenza era sovrabbondanza. Quando Gesù ci vuole dare la vita, ci vuole dare la abbondante. Quando Gesù ci vuole dare la vita, ci vuole dare la sobra abbondante. Sapete che significa 50 cm per 1 km di diametro? Sapete che significa 50 cm per un km per 1 km? Mancharono per un mese che arrivava dice che lo vomitavano, non potete non bere più la carne. Cominarono per un mese e dicevano che hasta vomitavano perché già non querían carne. E noi dobbiamo entrare, in un tempo di sovrabbondanza. dobbiamo entrare in un tempo di sovrabbondanza. Qual è la differenza tra la sopravvivenza e la, sovrabbondanza? Qual è la differenza di la e la sovrabbondanza? Quando siamo nella sopravvivenza, io ho problemi a pagare le bollette, tengo la... La, luce. la luce. E quindi prego, Signore, per favore, provvedimi la luce. E le pido, signor, per favore, dammi la luce. E all'improvviso bussano alla tua porta. E alla porta. E, e arriva un fratello. E llega un hermano. E ti porta una busta con la quantità precisa di soldi che hai bisogno per pagare la bolletta. E, e llega un hermano con, una con un bolso con la quantità esatta di dinero che necessitas. Wow! Wow! E anche una busta della spesa. E anche un bolso di compra. Gloria a Dio! Gloria a Dio! Dio ha provveduto! Dio ha provveduto. Pro... Pro... Pro... Però questa... È la provvisione. è la provvisione. Non è la sovrabbondanza. Qual è la sovrabbondanza? Qual è la sovrabbondanza? Che sei tu la persona fuori alla porta. Che sei tu la persona fuori della porta. Che bussi alla porta di chi ha bisogno. Che tocca alla porta de los che lo necessitano. E gli dai i soldi che ha bisogno di quella persona. E gli dai il che necessita questa persona. E gli dai la spesa per mangiare e a quella persona. gli dai la comida per commere a questa persona. Perché ne hai così tanta che non sai neanche dove la devi mettere a casa tua. Perché ti hai tanto che non sai neanche ponerlo in tua casa. Sobrabondanza, E i numeri 11 quando soffi il vento succede un'altra cosa. 11, il vento, passa che mm -hmm. Dio dice prendimi i 70 anziani Que Dios dice, los 70 ancianos." El Dios prende espíritu que el espíritu sobre Moisés y lo pone sobre los 70 ancianos. Atención, ya eran ancianos. ya estaban en el gobierno de la iglesia de aquel tiempo. Ya estaban en iglesia ese tiempo. Eran hombres de gran experiencia. Eran con mucha experiencia. Pero en ese momento loro recibieron una grande potenza. ese momento recibieron un gran poder erano 70 anziani adesso erano 70 anziani però anziani ripieni della potenza di Dio però anziani pieni della potenza di Dio di passarono da essere uomini di esperienza de de a uomini di potenza a uomini di potenza e la chiesa ha bisogno di leader che da leader di esperienza la iglesia di, che di, di esperienza diventano leader di potenza se di però questo avviene solo quando soffia il vento. Però questo solo passa quando sopra il vento. Non sarà una strategia umana. Non sarà una strategia umana. Lo Spirito Santo è una persona. Lo Spirito Santo è una persona. Non lo puoi manipolare. Non puoi Lo Spirito Santo va a quelli che lui vuole. Lo Spirito Santo va a quello che lui chiede. Così è chi è guidato dallo Spirito. Es es Spirito. Non sai da dove viene, non sai dove va. Non sai da dove viene né dove va. Però lo Spirito soffre. Lo spirito ti apre il cammino. Quando loro si trovarono circondati dall'esercito nemico. Quando E davanti avevano l'acqua. Non avevano nessuna strada per poter camminare. No Però la Bibbia dice che il vento soffiò. E il mare si aprì. E il mare si aprì. Noi a volte vediamo Mosè che alza le mani nei film, no? Nella film vediamo a Mosè che levanta le mani. E che si apre il mare. Che si apre il mare. Però nella realtà quello che è successo non è soltanto che il mare si è alzato. Però che passò non solo fu che il mare si levantò. Ma che iniziò a soffiare quando... un vento. Sino che iniziò a soffiare un vento. E quando soffiò il vento, fu il vento ad aprire il mare. E quando soblò il vento fu il vento a aprire il mare. Non fu il mare ad ubbidire a Dio. Non fu il mare ad obbedire a, a Dio. Ma fu il vento a fare la strada. Sino che fu il a cammino. Dove una strada non c'era. Dove non un cammino. Mm -hmm. E addirittura la terra si seccò. E la terra si seccò. Questo significa andare in un nuovo livello. Questo significa io in un nuovo livello. In cui non sono le circostanze che si muovono. Ma Dio che cambia le circostanze. Sono Dio che cambia le circostanze. Dio che trasforma le situazioni attorno a te. Dio che trasforma le situazioni al relatore di te. Che non è che tuo marito, dopo 50 anni, finalmente inizia a essere un po' diverso, un po' meglio. Che non è che il tuo marito dopo 50 anni inizia a essere un po' meglio. Ma che all'improvviso lo Spirito Santo soffre sulla vita di tuo marito. Sino che de repente lo Spirito Santo. Uh... Sopla en la vida de tu marido Tu marido si encinocca a tierra Cade con la faccia per terra. Y tu marido se arrodilla Y cae con la cara del suelo Y se alza con un, nuevo, un uovo E si levanta como un nuevo hombre O como una, una donna nueva O como una nueva mujer Pero, Pero todo esto puede avvenire. tutto questo può pasar Solo cuando lo spirito soffia Solo cuando lo spirito está soplando Giovanni 3.8 dice Ay, leggiamolo porque es troppo bello. Vamos a leer Juan, Juan 3.8 porque es muy bonito Sí. sí eh. Al 1 3, 8. 3, 8. El viento sopla por donde quiere, y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del espíritu. Quando tu nasci per lo spirito. Espíritu, non sai né da dove vieni né da dove va. Non no, hai tutto chiaro davanti a te. No claro de ti. Però il vento soffia. Sí, vento sopla. Tu ne ascolti il suono. Tu e vieni guidato dal vento. Il vento ti guida. guida. A fare cose basse. Locuras. A girare sette volte attorno a Gerico. A dar siete vueltas alrededor de Gerico. Ad <risa> andare con una pietra il fucontro di un gigante. A Arrel con una roca en contra de un gigante. A fare cose che sono pazzie per il mondo. Hacer cosas que son locuras por el mundo. Ma che porteranno alla tua vita la vittoria. Espero que llevarán tu vida a la victoria. È finito il tempo delle vostre secche. Terminado el tiempo de los vuestros secos. È iniziato il tempo della vittoria spirituale. Llegó el tiempo de la victoria espiritual. Siamo un piccolo fuoco. Un fuego, ma vogliamo che il vento possa soffiare. Però che il vento soffi. Quindi se tu dici questa mattina. Así que si dice esta mañana, io mi sento così. Io me así, e voglio che il vento soffi su di me. Voglio, sobre voglio me. incendiare tutto quello che è intorno a me. Voglio tutto quello che sta di me. O se ti senti secco. O se secco, È Arriva il tempo della vita abbondante. E per questo pregheremo stamattina. Per questo vogliamo parlare questa mattina. Perché Ezechiele diceva profetizza lo spirito. Perché Ezechiele diceva profetizza allo spirito. Vieni Spirito. Vieni Spirito. Vieni su queste ossa. Vieni su questi o E questa mattina noi diremo allo Spirito, vieni sulle nostre ossa. E questa mattina diremo allo spirito, ven su nostri ossa. Soffia su di noi. Soppia su noi. Perché ci accenderemo nello spirito. Perché noi stiamo a accendere nello spirito. Amen. Saludamos a las personas que nos siguen en directa. Saludamos la semana que en directo. Dios te bendiga. Jesús bendiga.